Partiamo subito dal bonus 150 euro nel DL aiuti ter novità anche per le partite IVA con redditi fino a 20.000 euro e ancora bonus trasporti 2022 cresce sempre di più il bacino di fondi disponibili novità nel decreto aiuti ter e sullo stesso tema. Il decreto aiuti terra, anche il caro benzina, taglio delle accise fino al 31 ottobre 2022, si prosegue poi con il bonus energia e gas del terzo trimestre dell'anno in corso pronti i codici tributo per la compensazione l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda la proroga della sanatoria dei bonus ricerca e sviluppo nel decreto aiuti il rinvio della scadenza infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it partiamo subito dal bonus 150 euro nel dl aiuti ter novità anche per le partite iva con redditi fino a 20.000 euro L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul nuovo bonus 150 euro anche per le partite IVA con redditi fino a 20.000 euro che rappresenta un importo aggiuntivo all'indennità originaria che autonomi e professionisti attendono di richiedere. La novità è contenuta nella bozza del DL AIUTI Ter che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre. Vediamo che per quanto riguarda il nuovo bonus 150 euro, spetta anche alle partite IVA con redditi fino a 20.000 euro. La novità inserita nella bozza del DL Aiutiter consiste in un importo aggiuntivo rispetto all'indennità originaria, non rappresenta una nuova tranche come accade per le altre categorie di beneficiari e beneficiarie. Questo anche perché... Con questo intervento la somma a cui hanno diritto autonomi e professionisti con una soglia reddituale più bassa arriva a 350 euro dato che tali soggetti non hanno ancora ottenuto la prima somma aspettante. Nel frattempo si attende appunto il via libera sulle domande per accedere al bonus 200 euro messo in campo quattro mesi fa. Proseguiamo con il bonus Trasporti 2022, cresce sempre di più il bacino di fondi disponibili, novità nel DL Aiuti Ter, l'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul bonus Trasporti 2022, il bacino dei fondi disponibili per erogare ai cittadini e cittadine voucher fino a 60 euro da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici cresce sempre di più, ci sono novità nel DL Aiuti Ter, sono in arrivo 10 milioni di risorse aggiuntive proseguiamo con il caro benzina e anche in questo caso le novità del nuovo provvedimento che è stato approvato la scorsa settimana taglio delle accise fino al 31 ottobre 2022 la riduzione del prezzo di benzina gasolio e gpl sarà appunto in vigore fino a fine ottobre la conferma arriva nel comunicato stampa diffuso dal governo in seguito al consiglio dei ministri del 16 settembre 2022. Sul bonus energia e gas del terzo trimestre 2022 sono invece pronti i codici tributo per la compensazione, l'articolo di Anna Maria D'Andrea e riguarda appunto il bonus energia e gas Arrivano dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per il terzo trimestre 2022. Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione numero 49E del 16 settembre 2022. Il documento è scaricabile attraverso l'apposito box che è inserito all'interno dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda ancora il decreto Aiuti. Con il rinvio della scadenza, la proroga della sanatoria bonus ricerca e sviluppo, arriva dunque il rinvio della scadenza della comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati potranno attivare la procedura di restituzione entro il 31 ottobre 2022. Il decreto fiscale 2022 fissava tale termine il 30 settembre. Si attende ovviamente la conferma del testo che sarà pubblicato in gazzetta ufficiale e che riguarda coloro che hanno fruito indebitamente del credito di imposta diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul super bonus, ristrutturazioni e facciate ecco gli sgravi e le nuove scadenze con la tabella nell'articolo di Gino Pagliuca e poi sul super bonus tutte le novità dopo il decreto aiuti bis ecco come cambia l'agevolazione e l'accessione del credito per quanto riguarda invece i numeri del giorno il primo è 13 riguarda gli aeroporti in Italia ecco il piano da 13 reti 4 hub e spuntano le piste di riserva e poi 7,5 invece riguarda l'UE che propone di tagliare 7,5 miliardi di fondi all'Ungheria Gentiloni difendiamo lo stato di diritto. Per quanto riguarda invece le banche centrali tassi fed verso maxi rialzo ma in svizzera e giappone sono ancora sotto lo zero l'articolo è di valentina iorio e poi l'articolo che vi segnaliamo questo oggi riguarda i dati e si intitola più aiuti da 25 miliardi per covid che per caro energia così le aziende hanno retto all'emergenza è di fabio savelli e fa il punto sui dati a disposizione che riguardano gli aiuti in un periodo di forte crisi economica in particolare mettendo a confronto quelli che riguardano la pandemia e quelli che riguardano il caro energia in due anni di pandemia sono quasi 25 miliardi i ristori a fondo perduto all'interno dell'articolo sono anche forniti dati relativi ai decreti aiuti che hanno fornito risorse per contrastare il caro energia ed in particolare l'ultimo, il decreto aiuti TER movimenta 14 miliardi, sono 13 provvedimenti nei due anni in questione che hanno dato mandato all'Agenzia delle Entrate di effettuare i pagamenti sui conti correnti dei destinatari a seguito della triangolazione con la Banca d'Italia. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it